Nessuno più di lui vi può far tornare in mente una canzone passata che è stata una hit Oggi, signori miei, amici di Dandu, abbiamo in studio Lorenzo Simonetti, nome d'arte Grazie, ciao, ciao, ciao a tutti! Quindi ragazzi, accendiamo l'immaginazione e partiamo! Allora Lorenzo, sono contentissimo che tu sia venuto qua con noi oggi e oh, parto subito con la prima domanda che, ho visto che tu hai un canale di, di, di successo su TikTok e ovviamente sei un bravissimo cantante, ti definiresti più cantante o TikToker? No, allora, io mi definis definisco più cantante anche perché eh, la mia carriera di TikTok è partita in quarantena dal momento che molti avevamo più tempo. <ride> Sì, eh, sì, sì, è partita è proprio questo. così. Io non, eh, Prima non facevo tipo, questa tipologia di contenuti, mi ci ha spinto la, proprio la situazione a fare quello che faccio adesso e poi mi ha dato tanta soddisfazione quindi sto continuando. Ah, quindi ha okay. avuto un successo incredibile su una cosa che dicevo, dai, sono... <ride> sì, esatto. so, canto, lo, lo faccio andare... È nata quindi... un po' per scherzo e un po' per eh, tempo libero in eccesso, ecco, diciamo eh, così. Perfetto. No, allora, volevo raccontarla la, la, la gaff che ho fatto con, eh, con Lorenzo perché... Quando l'ho contattato per la prima volta per, um, per chiedergli di intervistarlo, <ride> c'era scritto Lorenz Simone. E poi puntini, puntini, puntini su Instagram. Allora ho detto, Dai, Simone. Dopo sono andato avanti, dopo un po' tot messaggi mi ha cazziato dicendo: comunque mi chiamo Lorenz <ride> Sì esatto. <ride> Partiamo col piede giusto, sicuramente verrà. Eppure è venuto. Benone, benone. Ora, siccome ti sei definito cantante, giustamente la domanda più scontata che, ma è: ma com'è che si scrive una canzone? Cioè tu prendi il foglio di carta o parti dal computer? Parti ok, da questa cosa qua che ok, importa. allora. Parto dalla carta o dal computer? Eh, parto dalla tastiera. Perfetto. Ah, bello, bello. È un punto di vista per esempio che non l'avevo neanche tenuto in considerazione. Sì, parto dalla tastiera perché comunque io prima di iniziare a cantare ho iniziato a prendere lezioni di piano, quindi io sono nato come pianista tastierista e subito dopo mi sono approcciato al canto e quindi adesso faccio, eh, faccio tutti e due, però parto con la mia tastiera per buttare giù le idee che mi vengono. Ecco. Cioè, quindi tu sei lì, tipo, inizi a suonare più o meno a casa, perdono. Sì, allora, sì, sì, sì, La mia grossa <ride> esperienza musicale, tipo non posso parlare a caso, quindi tu parti a caso suonando esatto. e poi dici... Bello, è venuto bene. Sì, o, o a caso, mentre faccio qualcosa, dico bello, oppure... sotto la doccia. Sì, cioè, oppure... oppure sotto la doccia. Esatto, um... oppure mi viene un'idea, mi, mi metto lì e nasce quasi subito, come è stata per la prima, mia prima canzone, insomma, è nata così. Ah, che bello. bello. non, non ci avevo pensato a partire prima da... dalla cioè, da, cosa fisica, parti tipo... Sì, sì. Ti lanci. <ride> e, e parlando tipo di sempre i social network quanto importante al giorno d'oggi i social network per un artista? allora secondo me sono importantissimi per tutti gli artisti perché io diciamo che nella mia testa ho due tipologie di artista se si parla anche di social l'artista che è già affermato e quindi deve sostenere il suo lavoro con un profilo ben curato oppure un artista che magari come me sta cercando di emergere proprio con questo con questa tipologia, con questo mezzo, eh, ecco, quindi è importante in qualsiasi caso, secondo me, ed è indispensabile. Cioè proprio per divulgare sì. quel, le tue canzoni anche, perché al giorno d'oggi credo che sia un mezzo fondamentale i social. Cioè sono spesso visti male, ma c'era una frase che ho letto, che era, mi è piaciuto un casino, sul fatto, non si dice casino in italiano, <ride> però noi lo diciamo, va bene lo diciamo, e, che i social vanno usati e non bisogna essere usati dai social. Io credo che tu li abbia usati proprio in maniera eccellente. E, per esempio, tra, considerando l'importanza che hanno proprio i social per, um, per le, le, le canzoni, l'altro giorno ero in macchina e stavo ascoltando eh, Spotify, lo apro raramente. Okay. Ho messo le, le più ascoltate del momento, no? Sì. Oh, ma ci credi che tutte le canzoni, tutte, eh? tutte, Le prime 30, poi basta, poi sono arrivato a destinazione. E le prime erano tutte canzoni che ho sentito su, su TikTok. Sì, sì, esatto, cioè, Adesso... può essere che partano da TikTok e dopo arrivano a esatto. è la canzone vera e propria. Adesso è proprio così: eh, nascono i trend di video che durano dai 10 ai 20 secondi, e poi diventano talmente popolari, che poi alla fine la gente cade sì. ad ascoltare la canzone intera. E quindi le, la top globale adesso di Spotify è praticamente... Sì, è ma è incredibile. <ride> Solo di... cioè, adesso proprio bisogna spopolare prima sui social per far arrivare la propria canzone. È una cosa pazzesca. Sì, sì. c'è cioè, proprio un cambio, secondo me, di, di come è, è proprio cambiato il il la musica. Ci sono anche aspetti negativi di questa cosa, eh? perché comunque ehm, questa velocità a cui ci sta abituando TikTok... Eh, diciamo vanifica anche molte volte ore e ore di lavoro che ci sono dietro una canzone perché magari fa una canzone piace, fa successo viene usata in, in, in molti trend poi dopo un mese te, te ne dimentichi perché ce n'è già subito un'altra capisci? il consumo di proprio di, di contenuti è, è aumentato a una velocità impressionante no no no infatti ci sono i pro e i contro come in qualunque cosa e volevo sapere come ci si sente mm. quando qualcuno canta le tue canzoni cioè, Perché tra l'altro ho visto, mentre cercavo le tue canzoni eh, su YouTube Ho visto un video di un ragazzo che cantava, proprio che suonava anche al piano Una tua canzone, secondo me deve sì, essere sì. una cosa meravigliosa Perché dici, Cavoli, oh, piace davvero quello, mi piace. quello è davvero una delle cose che dà più soddisfazione in generale eh, non solo diciamo nel, nell'ambito pubblico, quindi quando puoi girare su YouTube e trovare qualcuno che fa una cover di una mia canzone, ma anche proprio eh, privatamente quando ti arrivano magari dei messaggi di gente che la sta ascoltando o che di gente che la canta, magari proprio mi arrivano anche degli audio di gente che la canta. E Hai mai pensato, taci la stai cantando malissimo? No, no. no perché hai pensato? No, beh. non l'ho pensato. troppo cattivo. Cioè, no, tipo, perché va. tu ti impegni, ti fai tutte le cose e poi dici, no, vabbè, è terribile, non m'andare. Terribile. No, no, per... no però dà talmente tanta soddisfazione che indipendentemente da quale sia qual la qualità effettiva del, del contenuto che ti arriva eh, cioè, oh, ci passi sopra. Ma proprio sì, cioè... no, sì, Ma sì. Ehm... Il tuo social preferito, perché sia forte su TikTok che Instagram, ok? Eh, hai uno che preferisci? Okay. Allora, uno proprio preferito, preferito, non lo so perché mi, mi piace soprattutto Instagram e TikTok tra tutti quelli che uso. E mi viene difficile scegliere tra i due per due motivi. TikTok è bellissimo perché ti dà, diciamo, è più meritocratico. Eh, nel senso che se te fai un contenuto che piace, indipendentemente dal numero di follower che tu hai, eh, può fare tante views e può arrivare a tante persone. Quindi dà più gratificazione quando fai qualcosa che è realmente bello e interessante. Okay. E, allo stesso tempo però Instagram ti permette con le storie di rimanere sempre in contatto con quella parte di follower diciamo più più forti, diciamo, i, i, i veri fan. È più bello come social, ma è più... È più dispersivo, nel senso che la gente ti seguono, in tanti guardano molto i tuoi contenuti, ehm, però hai meno possibilità di rimanere sempre in contatto con loro, a meno che tu non faccia un video ogni mezz'ora, però... È <ride> difficile. È abbastanza complicato, no. non ci sono le storie, è proprio quella la differenza principale tra Instagram e TikTok. Però, appunto, Instagram non ha la meritocrazia di TikTok, perché... È più difficile crescere solo su Instagram, eh, ti da, è molto meno permissivo in quanto riguarda visibilità. Yeah. E, la, le, siccome io ti ho introdotto parlando di eh, colui che ti riesuma proprio <ride> dalle cene delle vecchie canzoni, delle vecchie hit meravigliose che mi sono scordato, sì. volevo parlare del tuo format. Sì perché è, è meraviglioso, credo che sia bellissimo perché Grazie. comunque tu interpreti una canzone, o oh, interpreti, no, non sempre, però la canti a tuo modo, eh, sì, canti, tu non è che la metti, la fai, no, sfruttare. no, no, canto, canto e... e suono io sempre. Però è bellissimo come... perché non ho detto ancora cosa fai. R racconta tu cosa fai... Allora sempre. sì, diciamo che il format principale è, è nato all'inizio come... Canzoni tiri dimenticate esistesse, una roba del genere. Poi ha preso tante forme, l'ho evoluto, ho trasformato in, in vari format vicini a quello iniziale, però è sempre stato più o meno su quell'onda lì. E del fatto proprio di far ricordare vecchie canzoni che proprio per il discorso che ti dicevo prima della velocità con cui si consumano adesso i contenuti sono state dimenticate, sono state surclassate da nuove canzoni, nuovi trend che non meritavano di essere surclassate ma no, dipende, dipende insomma è proprio il discorso che ti facevo prima riconosco in molte canzoni che sono state hit non tanto, non tanto tempo fa alla fine perché si parla di 10 anni no? certo. eh, però riconosco che magari c'è un sacco di lavoro e tanta potenzialità che Magari non è stata ancora espressa e quindi mi piace riportare in vita canzoni che ormai erano morte. Okay, infatti, magari non muore, ma proprio esatto, esatto. semplicemente dimenticate. Sì, sì. Probabilmente eh, darei anche un po' la colpa alla facilità di eh, caricamento dei dati su, sui social, perché adesso certo. quasi tutti, cioè, adesso tutti possono essere ricantati nella base. Canti. Esatto e quindi cioè, quante canzoni vengono fatte adesso? Cioè tantissime Sì, sì, la differenza è abissale anche perché indipendentemente dalla quantità è, è proprio la facilità di fare, di creare una canzone anche quando non hai magari tante potenzialità tante capacità di creare una canzone ci sono programmi sul computer che riescono a fare il 90% di quello che tu non cioè, riesci a fare quindi riuscirebbero <ride> a rendere intervato anche me Esatto, sì, sì, è assolutamente Ehm cioè tipo, per esempio, ehm, perché una volta comunque era anche secondo me abbastanza caro essere un cantante perché prima eh, dovevi sacrificare il lavoro, poi dopo proprio per distribuire il proprio prodotto dovevi fare i vinili o i cd sì. quindi era proprio una cosa economica, adesso ti metti con un cellulare esatto. da 50 euro e puoi caricare una canzone Esatto, adesso è molto più semplice sì. e molto meno costoso perché proprio con, con niente... E tu riesci a creare dei contenuti e soprattutto eh, anche la quantità di tempo che impieghi, perché tu hai detto magari uno doveva sacrificare il proprio lavoro, mentre adesso anche nel tempo libero semplicemente uno può riuscire ad ottenere grande riscontro, insomma. Ti racconto subito una delle mie fobie, se dovesse essere una cosa. Io <ride> ho messo già le mani avanti, siccome mi ha detto che c'è il programma che può farmi diventare un cantante, <ride> ti dico subito la fobia. Vai. Durante i concerti, durante un'esibizione proprio con il pubblico, sì. quindi si sta parlando proprio in live, niente di dietro lo schermo, anche dietro lo schermo in live, no, proprio okay. face to face. Scordarti le parole, oppure intartagliarti, <ride> cioè io mi intartaglio normalmente come, come niente e... Eh, allora, um, lì... Dipende molto da persona a persona, è soggettivo quel, quel discorso lì perché io ad esempio sono uno che non lo sente troppo andare sul palco, eh, sarà perché sono sempre stato abituato, io ho sempre avuto delle band, mi sono sempre esibito anche in live in diverse situazioni, quindi sono sempre stato abituato a, queste, a live in generale. Però capisco che per molte persone no, possa sì. essere difficile ed è un, uno dei gradini più difficoltosi da affrontare se vuoi intraprendere un percorso del genere, se hai quella, quel tipo di fobia, ecco. No, dopo io <ride> però, io però ci, ci si riesce come quella della cimice, credo <ride> che sia risolvibile, cioè, tu sì, puoi certo. ovviamente con l'allenamento diventa più sì, sicuro. L'importante è cercare in qualsiasi modo di essere più sicuro di te stesso, eh, proprio in generale, su, su qualsiasi aspetto della tua persona. Più sei sicuro di te stesso, e meno avrai problemi di fobie varie ecco, quando sali sul palco. Sì. E ora domanda molto personale? No, molto personale, mm. no. Cantante preferito Eh, cantante preferito. Allora, io, nonostante abbia intrapreso una carriera mh, di musica cantata in italiano, eh, con il mio primo pezzo, adesso, vabbè, verranno anche. Tanto sei molto bravo in inglese, credo che cioè, era eh, importantissimo. In inglese ti stavo appunto dicendo: io ho sempre ascoltato quasi solo musica in inglese. Eh, semplicemente per il fatto che trovo un gusto musicale superiore in artisti che vengono fuori dall'Italia eh, senza nulla togliere chiaramente gli artisti italiani però, è, mh, proprio però è un limite Io credo che comunque anche parlare inglese ovviamente ti apre sì. in tutto il mondo sì sì sì sì sì, chiaro lì la scelta è sempre quella di fare musica che possono capire in tutto il mondo o fare musica che possono capire nel tuo paese però magari può essere anche più apprezzata perché in Italia penso sia uno degli unici paesi al mondo uno dei pochissimi paesi al mondo eh, dove la, la gente ascolta più musica di artisti del loro paese piuttosto che quella internazionale. Cioè, se te ci fai caso, artisti come, vabbè, parlo di quelli che vanno, Sfera e Basta, Ultimo, eh, quelli lì quando buttano fuori il loro album vanno nella top 5 ascolti mondiale, nonostante abbiano solo ascoltatori che vengono dall'Italia, perché da fuori, dal, fuori dall'Italia non li capiscono banalmente, no? Però per farti capire quanto gli italiani ascoltano musica italiana. Ah, noi siamo patrioti, cioè, fierissimi! Non esiste che un, sparo a caso, un croato, un artista croato vada in top 5 mondiale per ascolti... Non <ride> cioè, non è... Ma questo per fare un esempio, però davvero l'Italia Non si è... proprio attribuirne a uno? Uno, lo darei, è un artista internazionale, che ultimamente sto ascoltando molto perché penso che abbia una preparazione tecnica e un gusto musicale assurdo, ed è Charlie Put, che è quello che ha fatto See You Again, di quella, la canzone ah, di Fast and Furious. Ah, no? Ah, non lo sapevo, giuro. Sì, sì, sì, lui, lui è davvero una mente geniale, è davvero bravissimo. Tra l'altro anche lui suona il piano divinamente e mh, mi affascina un sacco, c'è ah cioè, nulla non, da dire, nulla sì. da dire contro, contro di lui, perché è proprio un, un genio, un genio secondo me. E glielo faremo sapere, adesso gli manderemo il video. Eh, allora magari, andare. se ci e calcola. Sì, sì, sì <ride> vai, tranquillo, abbiamo degli agganci. E <ride> genere preferito, perché poi spesso non, non è detto che vada pari passo con... Okay. Preferito. Allora, io sono uno che ha sempre ascoltato tantissimi generi musicali non mi sono mai soffermato su uno in particolare però rimane il pop proprio contemporaneo quello che mi caratterizza da sempre e che mi piace di più in assoluto anche ascoltare banalmente quando vado in macchina le canzoni che metto sono più quelle che altri generi ma perché proprio ci sono nato, io sono nato con Ed Sheeran sono nato con gli Imagine Dragons, i Coldplay eccetera quindi per me sono alla base, poi chiaramente essendo anche musicista riesco ad apprezzare molte scelte stilistiche di vari generi musicali e quindi mi piace ascoltare un po' di tutto. Okay. E poi, esatto, si vede molto anche sui contenuti che pubblichi il fatto che tu sia veramente, eh, che tu abbia una, una, una grossa preparazione in tanti, in tanti generi. Perché vedo che canti vari tipi di canzoni, non sì. sempre le solite, Sì, sì, sì, sì, Beh, a me, perché sono una mente curiosa, eh, mi e ha sempre ehm, stuzzicato l'idea di scoprire nuovi artisti, nuove tipologie di musica e di sonorità, quindi a me piace sempre ascoltare di tutto. No, cavolo, questo, questo è importante, <ride> il fatto comunque di provare anche l'importanza di sperimentare delle di creare una tua idea, tipo, di, di storpiarla, poi dici no, magari è la più bella. <ride> ti è mai venuta in testa quando, ecco questa, eh, ti è mai venuta un'idea, per esempio l'idea di una canzone, ce l'hai in testa e dici no, questa quest idea spacco, cioè proprio è bellissima, poi magari dopo che la realizzi dici... No. Assolutamente, mi è venuto eh, un, proprio, sacco proprio, proprio <ride> un sacco di volte, un sacco di volte, la faccio un giorno, l'ascolto il giorno dopo e proprio, la, non dico la cancello ma quasi, perché proprio non riesco ad ascoltarla. Quindi hai un sacco di... <ride> Di test dove provi sì, fantastici. sì, sì, assolutamente ma perché cioè, mh, accontentarsi è facile però quando vuoi qualcosa che davvero sia degno di essere pubblicato e dici questo voglio che l'ascolti tanta gente lì inizi a fare delle selezioni proprio tra il materiale che... che hai ah, te hai sentito che di molti artisti che pubblicavano cioè, però negli album fanno 40 canzoni ne vengono 10, cioè, Sì, sì, sì, dici, sì, caoli, sì, è un peccato. Cioè, magari la persone... Sì, magari ad alcuni fan eh, sarebbero anche piaciute anche le altre canzoni. No, una... cioè, dice voglio che siano perfette o anche... Esatto. Me convincono al 100%. Bene, allora, noi qua ai Andù abbiamo una, una tradizione ormai. Ok. Con questa pallina qua. Sì ti farò tirare uh -huh. qua alle mie spalle ho un canestro se se fai canestro sì. vinci una cover personalizzata addirittura vai dopo ci puoi mettere tutto quello che vuoi vediamo dai non sono ah, mai stato pronto? bravo a basket eh. anch'io infatti non ci è mai riuscito quasi nessuno no ci è riuscito ci è riuscito andata è andata è bene è, bene, è dai. andata benissimo è servito il nostro video tutorial. ce l'avete per tutti i telefoni cover, c era c era più, più tutti, o meno tutti. 500 tutti. modelli assolutamente il tuo allora, allora sì allora sì ce <ride> l'hai Benone, allora, eh, Lorenzo, è stato un piacerone e Piacere qua, mio. dai Deandu. Un saluto a tutti e ciao! Ciao a tutti.